Se io ti chiedo gioca un po' con me, tu mi rispondi certo vieni qui, mi piacerebbe stare lì con voi. Se sei gentile questo si farà, non è difficile essere umile, se io ti chiedo scusa tutto cambia. Vieni qui con me, se io ti chiedo gioca un po' con me, tu mi rispondi certo, vieni qui. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la se io ti chiedo scusa tutto cambierà, come uno specchio sai tu mi